Lei ha presentato un question time in aula, si parla di Tipper che ha venduto spazi pubblicitari a Fico, eh, che cosa avete chiesto? Sì, abbiamo sostanzialmente scoperto l'ennesimo favore a questa attività imprenditoriale privata eh, che riguarda appunto la vendita di pubblicità su quattro degli autobus che Tiper ha messo a disposizione di Fico autobus che ricordo sono stati finanziati con i soldi dei cittadini, con i soldi della, della regione e di Tiper che è comunque una società partecipata dal pubblico e eh, quello che abbiamo scoperto è che sostanzialmente gli è stato fatto un presto di favore eh, è stato detto che mh, questi soldi sono stati pagati in realtà ancora no si parla di 40.000 euro eh, senza nessun accordo scritto eh, quindi non sono ancora si... stati pagati questi 40.000 no. euro? Okay. no, tanto che noi abbiamo io ho sospetto addirittura che eh, questo servizio eh, che non si volesse addirittura regalarglielo questo servizio perché noi ci siamo interessati alla vicenda e adesso scopriamo che c'è un'impresa commerciale di carattere verbale. A noi ci sembra una gestione abbastanza assurda per una società partecipata da soci pubblici, queste cose non accadono neanche nel privato e ci meravigliamo che eh, accadano nel pubblico e poi ripeto è un prezzo di favore perché eh, Tipper si avvale di un concessionario che si chiama IGP Decom. IGP Decom ha un listino prezzi che fa per tutte le imprese private, in qualunque, in qualsiasi voglia eh, avvalersi di questo servizio e i prezzi per un autobus normale, non doppio come sono i Ficobus, per 12 mesi è eh, di poco meno di 20.000 euro. Quindi eh, a Fico e a Farinetti è stato fatto addirittura eh, il 50% di sconto senza nessun accordo scritto. Ed è una cosa a mio avviso molto grave perché eh, non avendo nessuna presa d'appoggio, io non so nel caso in cui per esempio per assurdo Farinetti decidesse di non pagare o sostenesse che il prezzo non era 40.000 ma era 35, noi Tiper non ha nessuna spesa d'appoggio per rivendicare sì, quell'importo, è una gestione che non può esistere per una società partecipata dal pubblico e quindi da, con soldi nostri. In più, le avevamo anche fatte rilevare che questi autobus stanno viaggiando vuoti, Ultimi dati ci dicono che siamo passati da 6 persone a 4 persone a corsa uh -huh. su autobus che ne potrebbero trasportare 148 e in realtà questi autobus evidentemente non servono per trasportare passeggeri ma per far circolare la pubblicità di fico a dei prezzi stracciati. Quindi voi chiedete di fare immediatamente finire la sperimentazione dei fico bus? Assolutamente sì perché è uno spreco che deve finire è uno spreco, ribadisco, di soldi pubblici. Se Farinetti mh, vuole una navetta che colleghi la stazione con, la, con questo, quella che per noi è una cattedrale eh, nel vuoto, sicuramente avrà le possibilità di pagarsi una navetta da sei persone. Non si capisce perché dobbiamo essere noi a pagare dei mezzi che non vengono frequentati da nessuno e sono Solamente uno spreco di soldi pubblici, è ah, una cosa inconcepibile. Allora, chiarissimo, noi la ringraziamo Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata.